Quindi tu SWL vuoi sapere che antenne uso per il radio Va bene, aspetta che metto un altro cucchiaio di Nutella in bocca, poi ti rispondo. <musica> Allora ok, se siete curiosi partiamo dall'alto, mettiamo i dpi così quello lo youtuber famoso dei 10.000 e oltre follower non mi critica e ci arrampichiamo. and chop. allora ok scusate il piattone ma i 50 passi anni si sentono allora questo è il ballon 9.1 questo l'avevo stampato in con la stampante 3d in pet g su bacchetta di ferrite da cui parte la long wire per circa una sessantina di metri ed è l'antenna che uso prevalentemente in ascolto, onde lunghe e onde medie, anche se adesso ormai non c'è più la RAI. Poi salendo, allora ok, c'è altro. Qui abbiamo, vabbè, a parte l'antenna in 5 GHz per un rilancio privato, abbiamo il balun 4.1 per la Windom. Eh, che ascolto la uso per radioascolto in onde corte e eh, in trasmissione sui 20 e sui 10 metri. Una cosa importante nell'utilizzo di un'antenna pilare è eh, il sistema di ancoraggio. Io nel mio caso uso un contrappeso fissato con una carrucola, spero che si veda, eh, quando c'è vetro ghiaccio o neve bagnata che si attacca ai fili questo impedisce, di... impedisce la rottura dei cavi degli elementi dell'antenna. ci vuole tanto poco, è inutile mettere dei cavi di sezione esagerata, eh, basta un contrapeso. Okay dei cavi dal traliccio scendono giù e arrivano qua dentro ok dicevo arrivano qua dentro qui abbiamo la Yagi monobanda per i 40 metri la long wire e la Windom, e questo è il cavo di uscita questo è un selettore d'antenna che ho costruito io basato su relè ad uso automobilistici con schermatura metallica il tutto è comandato da questa scheda che non è altro che un selettore a relè su porta ethernet molto bene una volta che il cavo arriva al QTH tramite questo programma se non ricordo male è in java Vabbè. È di comando di quella scheda di selezione antenna eh, che ho fatto vedere prima posso selezionare gli agi long wire e window e effettuare il mio ascolto migliore se qualcuno è effettivamente interessato a una migliore spiegazione del sistema ben volentieri eh, mando il tutto per lo schema magari è una difficoltà perché eh, l'ho fatto io, ma giuro che tutte le volte che ci metto mano mi tocca mettermi lì a capire cosa ho fatto. Comunque ben volentieri ve lo mando. 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega.